un caro saluto a tutti gli amici di Planet Spin benvenuti a questo nuovo appuntamento ancora oggi un approfondimento sulla tecnica del trottaria nella volta scorsa, nello scorso appuntamento, abbiamo fatto un overview diciamo, sulla, sulla tecnica, abbiamo parlato di dove è nata, di come si è evoluta ed è arrivata nel nostro paese. Oggi invece facciamo un approfondimento dal punto di vista dell'azione eh, pratica, della tecnica di pesca. Abbiamo già detto che eh, possiamo suddividere la tecnica del trottaria in diverse tipologie e modalità di approcci. Eh, L'obiettivo principale della nostra azione di pesca è quello di andare a sondare tutti gli strati d'acqua e trovare la zona in cui si azionano le trote e quindi simularle eh, all'attacco. Proprio per questo in questo video andiamo ad, um, ad analizzare eh, su larga scala quelle che sono le tecniche di pesca che possiamo in cui possiamo suddividere la tecnica del trottaria poi nei prossimi video andremo ad analizzare singolarmente ogni tecnica ed approfondirne meglio tutti gli aspetti in linea di massima le tecniche principali in cui si suddivide la, il trottaria sono 5 partiamo dalla pesca spoon per poi andare sulla pesca crank, la pesca jerk, la pesca bottom e la pesca a vertical eh, ricordo che nel trottario non è possibile usare le esche siliconiche, né worm, né altre imitazioni in gomma. Inoltre, è da sapere che per ogni tecnica tra quelle sopra elencate in precedenza è necessario avere un'attrezzatura adeguata soprattutto canna e filo ma ah, per non confondere troppo le idee a chi adesso sta iniziando e anche per non allargare troppo il discorso approfondiremo questi dettagli prossimamente, come ho detto prima singolarmente in un video dedicato per ogni tecnica pesca a spoon. È la pesca più comune tra i pescatori di trottaria e viene fatta con dei piccoli ondulanti metallici chiamati spoon o cucchiaini. Eh, queste esche sfruttano il movimento del wobbling e si possono applicare a tutte le fasce d'acqua. Lo spoon produce vibrazioni e movimenti in base a determinate dimensioni e alla forma stessa del, dell'artificiale. Allo stesso modo notiamo rifrazioni o bagliori di luce a seconda delle colorazioni stesse delle esche e delle condizioni di luce dello specchio d'acqua in cui stiamo pescando. La pesca Spoon è ideale per le trote di fresca emissione, per la ricerca dei pesci più attivi, per fare a distanza, ma anche per sondare e restare in pesca nei diversi strati d'acqua. La pesca crank è la pesca che viene effettuata con piccole hard bait, eh, queste sono delle imitazioni di pesce foraggio per la maggior parte che sono dotati di paletta di testa molto pronunciata. I crank riproducono piccoli insetti, avannotti, pesce foraggio, ma alle volte possono riprodurre anche del, del mangime per le trote come il classico pellet, soprattutto nelle colorazioni molto particolari che riproducono il pellet. Eh, a differenza dello spoon, i crank sono caratterizzati da due tipi di movimento, sia wobbling che rolling. Quindi si tratta di movimenti sull'asse orizzontale e verticale dell'esca e inducono la trota all'attacco istintivo violento, ehm, soprattutto per le loro dimensioni eh, ridotte e per le vibrazioni emesse. I crank possono lavorare su tutti gli strati d'acqua a seconda della, della larghezza, della lunghezza e dell'inclinazione della, della, della paletta di testa ma soprattutto della loro affondabilità. Eh, ci sono imitazioni di crank che sono floating quindi galleggianti eh, ma anche sinking ovvero quelli affondanti. Parlando ancora di crank possiamo suddividerli in altre categorie, silent o rattle, a secondo della presenza al loro interno di eh, piccolissime sfere di vetro, plastica, tungsteno o altro metallo che in fase di nuoto dell'esca sbattono tra di loro e contro le pareti del pescetto provocando maggior rumore e vibrazioni durante il movimento. Eh, queste esche sono caratterizzate da svariate colorazioni e riproducono solitamente eh, rifrazioni o bagliori di luce, eh, quasi sono dotate di due ami per una cattura più facilitata della preda, ovviamente ami senza ardiglione per facilitarne la, la slamata. Eh, la, la pesca con i crank è una tecnica molto adatta per i pesci apatici, per i pesci poco attivi e soprattutto per le trote stanziali. Eh, è una tecnica di pesca che io solitamente utilizzo nelle fasi centrali e finali della, della gara durante le competizioni. Adesso della pesca a jerk. Come i crank, eh, si tratta di piccole hard bait. Queste riproducono quasi esclusivamente dei piccoli pesce foraggio eh, anche questi si possono usare su tutte le fasce d'acqua a seconda delle specifiche tecniche per cui è stata disegnata l'esca e a seconda anche dell'inclinazione della paletta. Eh, I jerk reagiscono a delle sbandate provocate dal movimento dell'esca con la canna, le cosiddette jerkate sono dei movimenti di polso che noi facciamo con la canna che imprimiamo eh, all'esca e queste esche possono anche essere utilizzate con eh, diversi tipo, tipi di recupero, anche eh, movimenti molto lenti, movimenti veloci o, o movimenti chiamati stop and go, che sono delle pause e delle ripartenze e, e in questo modo noi diamo all'esca all una, una vitalità davvero eccezionale che tende a stimolare maggiormente le trote eh, che molte volte inseguono senza, senza attaccare. Anche per i jerk possiamo trovare diversi modelli ehm, silent, rattle a seconda della presenza al loro all'interno di, di sferette eh, ma allo stesso modo possiamo trovare modelli floating quindi galleggianti sinking ovvero affondanti o suspending ovvero quelle ische che una volta fermato il recupero rimangono in sospensione nella fascia d'acqua in cui in cui lavorano. I jerk sono quasi sempre dotati di due ami per un aggancio più facilitato della preda e ovviamente senza ardiglione per facilitare il rilascio della preda senza danneggiarla. La pesca jerk è molto efficace nei momenti di apatia del pesce, io la utilizzo nelle parti centrali e nella parti finale della gara quando il pesce reagisce molto meno a esche più veloce come, come gli Spoon Parliamo invece adesso della pesca a bottom, che è una tecnica di pesca fatta per la maggior parte dei periodi dell'anno, nei periodi freddi, eh, durante la frega magari, o quando il pesce staziona fermo sul fondo. Eh, la pesca a bottom non è la pesca a vertical, la pesca a bottom ehm, include tutte quelle eh, esche che vengono fatte lavorare a stretto contatto con il fondo eh, possiamo chiamarla per fare un paragone possiamo paragonarla alla pesca top water mentre la pesca top water è fatta negli strati alti della fascia d'acqua la pesca bottom è, è fatta negli strati più profondi eh, per la pesca bottom possiamo utilizzare eh, sia spoon che vengono fatti strisciare sul fondo con un recupero lento oppure con varie hard bait che possono avere diverse specifiche eh, possiamo utilizzare anche dei, dei bottoncini oppure delle esche molto particolari chiamati bottom pump allo stesso modo mm, sono stati studiati dei piccoli artificiali chiamati vibe che sono piccoli artificiali di metallo che producono eh, tante vibrazioni durante il movimento, qualsiasi esca che, che noi riusciamo a far lavorare a stretto contatto con, eh, con il fondale è ideale per la pesca a bottom. Uh, anche in questo caso come per il jerk e per il crank sono degli artificiali che utilizzo durante le fasi o centrali o maggiormente nelle fasi, eh, nelle fasi finali della, della gara durante le competizioni quando il pesce eh, rallenta tanto la, la sua attività. Per concludere il discorso sulle tecniche di pesca che fanno parte della, del Trottaria non possiamo fare a meno di parlare della pesca a vertical. Questa è una tecnica molto differente tra, da quelle citate fino, fino adesso perché eh, a differenza delle altre dove eh, andiamo a sondare gli stati d'acqua in, pescando in, in orizzontale o in diagonale eh, in questa tecnica andremo a pescare in, in verticale eh, richiamando e trattenendo l'esca con piccoli colpi di canna o recuperi di, di mulinello parlando delle esche artificiali si usano delle piccole imitazioni chiamate più comunemente bottoni eh, sono delle riproduzioni solitamente di, di mangime eh, come il pellet eh, e possono avere varie grammature varie forme e colori. Il Vertical è una pesca innovativa ma è anche vero che a volte in alcune competizioni viene vietata proprio perché è un approccio molto differente rispetto a tutte le altre tecniche, il Vertical molte volte questa tecnica viene fatta quasi da fermo senza recuperare né muovere l'esca, quindi diciamo un po' contro quelli che sono i canoni classici della pesca in movimento poi rispetto alle dimensioni delle esche stesse che sono ridottissime quindi sono molto più attrattive per un pesce stressato dalle varie allamate precedenti e magari fatte con altre tecniche più invasive a livello di vibrazioni o dimensioni delle esche stesse ecco siamo alle conclusioni finali in questo video abbiamo realizzato ecco, un primo approccio alla tecnica del trottaria, abbiamo fatto una panoramica di quelle che sono le tecniche principali che possiamo utilizzare durante la nostra battuta, la nostra sessione di pesca, abbiamo dato delle indicazioni di massima sull'azione facendo anche un overview sulle, sulle esche. Nei prossimi video seguiranno degli articoli tecnici dove andremo a dettagliare tutte le tematiche che abbiamo illustrato in, questa, in, questa, in questo video e faremo dei approfondimenti più centrati in modo da dare un'indicazione un ulteriore per chi vorrebbe Uh, approfondire maggiormente la, la tecnica uh, questo mondo è apparentemente semplice ma invece è, uh, diciamo Andando più ad approfondire ci rendiamo conto che è molto complesso ed è soprattutto in continua evoluzione. Eh, che dire, io vi ringrazio per la visione, se il video vi è piaciuto lasciate un like, eh, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Grazie a tutti per la visione e come sempre un saluto a tutti gli amici di Planet Spin.